C'è un volume di Ettore che è un circense a cui piace però fare l'uncinetto e ci sono volumi sul femminile che spronano le ragazze a, a sperimentarsi e andare anche oltre quelli che possono essere gli stereotipi. Perché non è mai. Eh, troppo presto per iniziare a parlare di pari opportunità e eh, della differenza di genere e delle varie opportunità, sia sul femminile che sul maschile. Storie di pari opportunità, femminismo, movimenti delle donne, ma anche cultura di genere dei centri antiviolenza, il tutto con un ampio spazio dedicato alle nuove generazioni. Conosciamo molto bene quali sono le dinamiche del radicamento della violenza di genere, sono principalmente culturali, per cui è lì che dobbiamo lavorare, perché no, anche con una biblioteca dedicata alle pari opportunità. Al Pronto Donna di Arezzo trova così un suo spazio, un piccolo angolo letterario, la Biblioteca delle Pari Opportunità. È importante vedere concretamente, quante conquiste hanno fatto le donne in questi secoli, dargli valore, dargli un significato e ricordarlo perché i diritti non sono acquisiti per sempre e per cui è importante come dire, ricordarci che questi, questi, queste conquiste sono state fatte con tanti sacrifici e anche per quello dobbiamo portare alto il valore di, questi, di, questi, di queste conquiste. La biblioteca è stata inaugurata nella giornata internazionale dei diritti della donna. Per ricordare sia tutti i progressi che sono stati fatti nel campo sociale, nel campo economico e nel campo politico, però anche per ricordare le discriminazioni e le violenze eh, di cui le donne sono oggetto purtroppo in tutti i paesi del mondo. Ancora c'è tanto sommerso, devo dire che le statistiche dimostrano che le donne si danno più il permesso di chiedere aiuto il post-Covid, purtroppo lo vediamo, ha, ha alimentato, diciamo così, ha aumentato anche i femminicidi. Tuttavia, quello che mi sento di sottolineare oggi è proprio di dare la speranza, una possibilità di uscita da una relazione violenta c'è, l'importante è rivolgersi alle persone qualificate, preparate, formate, specificatamente nel leggere questo problema così grave e così presente nella nostra società.